Sono dal vivo il vostro sentenza eh, adesso faccio un altro breve live e voglio condividere con voi una mia inquietudine filosofica che forse eh, anche condivide con me massimo tamarasco che cos'è la felicità secondo voi che cos'è la felicità che cosa dà veramente la felicità allora il mio eh, amico il buon vecchio rei mi dice bello il libro su rasputin personaggio molto enigmatico e c'hai ragione e vai col primo commentario eh, si prospetta interessantissimo come sempre mi dice forse del video l'occultismo e la politica grazie il mio vecchio buon rei il buon vecchio rei ti do cuoricini alle tue risposte. Eh, quindi vi invito a tutte e tutti voi a lasciare i commentari sotto questo video e a condividerlo perché anche altri possano commentarlo. Ma passiamo al tema del giorno: eh, secondo voi, che cos'è la felicità? La felicità, la la la. la la felicità la la la la ma veramente esiste la felicità perché io ho visto molte persone rovinarsi la vita alla ricerca della felicità secondo me la felicità è un'idea che abbiamo noi eh, di ciò che ci può soddisfare ma che abbiamo trasformato in un qualche cosa di molto astratto e quindi eh, la felicità in effetti eh, in quanto tale non esiste cioè uno può essere soddisfatto può avere eh, diciamo delle sensazioni degli stimoli ma la felicità in quanto tale è un'astrazione della nostra mente della nostra coscienza la felicità in quanto tale non esiste e anche l'infelicità sono le delusioni delle nostre aspettative che ci fanno sentire felici quindi poi oggigiorno non si usano mezzi termini eh, la gente si sente depressa frustrata cade in depressione oppure vuole essere felice quando io ero giovane c'erano delle alternative perché quando io ero giovane eh, si aveva allegria eh, euforia speranza tristezza melanconia gioia entusiasmo eh, ci si sentiva giù ma non si ricorreva a termini estremi tipo felicità infelicità oppure eh, felicità e depressione uno poteva essere soddisfatto gratificato ci si sta scordando dei sinonimi e dei contrari di molte parole di, di molti significati cioè si usano dei significanti privi di significato si usa felicità e depressione sono felice o sono infelice e depresso invece no eh, avere un po di gaudio un po di esaltazione un po di delusione eh, ci sono tanti termini per esprimere eh, per dirla in una maniera le, le 50 sfumature di grigio o le 50 sfumature di nero o le 50 sfumature di bianco io non sono così manicheo o bianco o nero o piena gaudenzia o depressione più cupa bauderiana spleen no fra il bianco e il nero ci sono non 50 sfumature di grigio ma 500.000 sfumature di grigio tony stark ti consiglio di leggere come essere infelici mi ha aiutato a capire meglio cos'è la felicità Esatto, la felicità è una costruzione della nostra mente. Dobbiamo vivere al momento, dobbiamo eh, vedere che non dobbiamo avere eh, delle aspettative riguardo a cosa ci potrà piacere, ma dobbiamo vivere le nostre circostanze al momento e saremo sempre felici. Altrimenti, se aspettiamo un qualcos'altro saremo sempre infelici una cantante di origine francese credo o no laurie anderson cantava il paradiso è eh, giusto e così come ci si trova qua soltanto molto molto meglio e in questa differenza grazie tony stark giusto in questa differenza che noi idealizziamo le cose in un paradiso cose che sono uguali a qua ma molto molto meglio che rendiamo la terra un inferno non cercare il paradiso nella terra ma cerca di goderti le cose per come ti si presentano perché non ti si presenteranno mai in un'altra forma quindi le nostre aspettative rovinano la nostra soddisfazione e come diceva il dali lama e anche come diceva buddha per quello occorre meditare eh, se tu vuoi essere felice troverai la forma di essere felice se tu vuoi essere infelice troverai sempre i pretesti per essere infelice quindi la l'infelicità è una costruzione della nostra mente e, e quindi come dire eh, bisogna sempre vivere istante per istante eh, soddisfarsi soddisfare la propria curiosità mangiare cose appetitose vivere pienamente la vita però senza mai avere a idealizzare ciò che ci potrà rendere felice io quando ascolto il papa che dice che per pensare alla ricchezza e ai beni materiali la gente diventa infelice e cade in depressione mi viene da pensare poveri cardinali povero Vicario di Roma, cioè, povero Papa, poveri quelli dello Yor con i migliaia di miliardi che hanno in beni immobili, sono i primi azionati, azionisti di Wall Street, quelli del Vaticano. Pensa alla depressione che devono sentire addosso, il peso sulle loro spalle. Non si godono la vita spirituale a cui avrebbero diritto come prelati, come preti, perché hanno migliaia di miliardi in lingotti d'oro, in case. In proprietà in inversioni poi dicono che c'è un nuovo ordine mondiale ma eh, lo Yor inverte in wall street compra titoli di debito dello stato nord americano della cina a oro in tutto il mondo e loro criticano chi pensa solo alle cose materiali e non alle cose spirituali invece Rhinish Osho Rhinish ha detto che giustamente non si può dividere eh, la gratificazione terrenale da quella spirituale non si possono dividere i beni materiali da quelli spirituali perché si parla tanto male del denaro diceva osho reinis quando tutti lo vogliono parliamo bene del denaro facciamone un elogio l'importante non è avere risorse perché non è una colpa avere poco o molto denaro non è una colpa essere ricchi ma è una colpa non sfruttare appieno le opportunità che il denaro ci dà per fare cosa per studiare per apprendere per leggere per apprendere nuovi idiomi per migliorarsi come persona perché anche materialmente ci si può migliorare come persona non buttiamola tutta lì eh, nella moralistica semplicistica che magari i poveri di spirito saranno i primi nel cielo perché intanto sono gli ultimi nella terra se non hanno nient'altro che un buono spirito invece bisogna superarsi, apprendere idiomi, eh, finire gli studi, magari iniziare studi universitari, fare una carriera, apprendere dei mestieri, e tutto questo costa denaro, perché anche i libri, anche se vai in una scuola pubblica, devi comprarti libri, devi andare coi mezzi alla scuola, eh, magari devi fare dei master in Europa. Quindi voglio dire, si fa presto a parlare male del denaro. E ti chiedono di darlo a donazioni filantropiche, ma poi quando ti manca a te che tu l'hai donato tutto agli altri, chi te lo dà a te il denaro che tu hai donato? È un po' come l'amicizia comprarsi gli amici perché mangino a casa tua e, e ti vengono centinaia di persone a settimana. Poi quando ti manca del denaro, voglio vedere se qualcuno di loro ti dà indietro un pasto soltanto, anzi ti questionano pure, ti dicono ma che tu mi invitavi per interessi e, e, e, e se cadi in disgrazia non ti redarguiscono neanche di un pranzo o di una cena o di una merenda quindi puoi vedere come c'è molta ingratitudine fra le persone eh, molta molta indecenza quindi io eh, vi chiedo a tutti e tutti voi non solo di commentare questo video quando si potrà commentare perché adesso sto in live ma anche di eh, dirmi secondo voi che cos'è la felicità dove si trova per me è una costruzione della mente tutto parte dagli stimoli sensoriali dalle percezioni dalle suggestioni da ciò che troviamo sgradevole e gradevole e poi come disse Pirandello in una delle sue opere o in molte perché lui a letto molto di freud anche se non l'ha studiato eh, la felicità è un qualche cosa che ritroviamo sempre nella nostra vita trascorsa in quei momenti passati della nostra vita perché se tu vuoi essere felice nel momento ti perdi il momento che stai vivendo io una volta facevo una bellissima merenda volevo eh, essere cosciente pieno di tutto il sapore delle cose che mangiavo invece non ho goduto di nulla bisogna godere del presente come se non finisse mai e poi così facendo ti crei dei ricordi che nel futuro l'attuale presente quando lo avrai vissuto bene ti darà della felicità perché la felicità sta nei ricordi belli del passato non nel presente se vuoi essere felice adesso inizia a vivere con soddisfazione e sarai felice nel futuro perché sarai pago di tutti i ricordi che avrai iniziato a generare nell'attuale presente invece, eh, se tu vuoi essere infelice, cerca la felicità che non hai avuto nel passato perché non hai saputo generare nel passato dei buoni ricordi. Quindi, bisogna vivere a pieno la vita per come ci viene, senza rimorsi né rimpianti. E nel futuro si avrà la felicità di ricordare quei momenti ma per vivere bene con estrema soddisfazione il presente bisogna vivere con soddisfazione mangiare bene leggere moderatamente consumare alcol eh, stare con gli amici parenti familiari fare dei video nei quali parlare della felicità per esempio rende felici ma mi raccomando soprattutto se volete aiutare il mio canale e questo video vi incuriosisce e vi suscita delle domande o delle risposte claudio wolf ciao a tutti claudio ciao a te stavamo parlando di, di niente di meno che della felicità che è un qualche cosa come definire in astratto che cos'è il cosmo o l'universo eh, va bene claudio wolf e a te come ti va spero bene allora che cos'è la felicità quando potrai claudio wolf commenta questo questa diretta quando io la finirò e poi eh, visto che è tardi eh, che sono le 10:34 perché qua mi va fuori di fase eh, il computer l'orologino che ciò poi ecco mi vedo pieno nel monitor ma mi raccomando claudio Wolf. quando poi commenta questo video e condividilo in modo che anche altri eh, possano commentarlo ma io ho litigato con due in chat oggi abbiamo discusso su saviano a ah, peccato che non ho potuto vedere il tuo live claudio wolf e, e che dicevate nella chat toglimi questa curiosità perché fra poco dovrò finire il live e quindi se hai tempo dimmi che per me saviano critica molto ma non capisce che la politica c'è i suoi tempi e quindi che deve dare tempo a questo governo nuovo che finalmente qualcosa di buono sta facendo di trovare delle mezze misure perché fino adesso si è stati troppo buonisti troppo pietisti ma non con gli italiani dalla crisi del 2008, dalla bolla immobiliaria che è scoppiata negli Stati Uniti nel 2008 e è trascinato tutto il mondo, molti italiani sono andati a vivere in caravan assistiti dalla Caritas. Io, per carità, non ho nulla contro assistere ai rifugiati e ai profughi di mare, ma dico: esatto, anch'io non do tanta ragione a Saviano. Perché lui parla in astratto e da new york ma io dico dal 2008 molti italiani sono andati a vivere in mezzo alla strada a chiedere il cibo alla carita a vivere in caravan e in camper in roulotte di sventura di mala morte. allora io non ho nulla contro ospitare eh, i profughi i, tutta la gente in disgrazia ma dare soprattutto assistenza agli italiani perché anche possano fare famiglia in italia claudio Wolf. la mafia e la camorra sono cose diverse o uguali la mafia sta in sicilia la camorra e partenopea della campagna di napoli poi la sacra corona unita e della eh, della, del, no, della della puglia mi sembra e anche l'andrangheta e della, della, della, della calabria e della puglia la sacra corona unita la mafia della sicilia la camorra e di napoli e invece il cartello di tutte le mafie italiane negli stati uniti soprattutto in little italy era cosa nostra che come si vede nei film del padrino di mario puzzo ispirati alle novelle di mario puzzo eh, la cosa nostra eh, non aveva un capo ma aveva una cupola di mafiosi che erano tutte le organizzazioni criminali negli Stati Uniti ci avevano un loro capo ai vertici di Cosa Nostra. Sì, lo so, però sono cose diverse. La mafia sta in Sicilia, la Camorra sta a Napoli, l'Andrangheta sta in Puglia e in Campania la Sacra Corona Unita. E nel Lazio, nella Pontina, c'era la, la mafia della Uno Bianca il cui capo sta seppellito in una cappella di una basilica dove ci sono anche seppelliti dei principi e dei papi e dei santi e poi adesso dicono che ci sono dei clan di alcune famiglie che io non nomino perché sai com'è la politica di youtube ti possono attaccare di, di discriminazione eh, ma tu lo sai a che mi riferisco ci hanno casa in un da da qualche parte no Vabbè, hanno dato anche a Ostia una testata, pam, a un giornalista, mi sto riferendo a loro, che è la nuova criminalità del litorale romano. Ma ritornando al tema, secondo voi, cari amiche e amici, che cos'è la, la felicità? Che cos'è la felicità? E per me è quando uno è soddisfatto. Quindi quando uno ha fatto tutto quello che poteva fare, non è non è che bisogna essere sempre felici. Anzi, ci sono dei momenti in cui tu vivi felice, dei momenti in cui tu vivi in astratto, diciamo neutrale, e dei momenti in cui sei infelice, non esiste completamente, ma solo piccoli frammenti Claudio Wolf esatto, ma forse è anche bene così, perché, se no, vivremo sovraeccitati Immaginati se non finiremmo mai di ridere c'è una malattia per cui la gente inizia a ridere non si può più fermare e muore di infarto, davvero c'è la malattia del sonno in cui uno non riesce più a dormire e muore c'è anche la malattia della depressione in cui non si riesce a uscire dalla depressione si muore gli estremi fanno sempre male ma la maggior parte delle volte io mi trovo in uno stato animico animico e di coscienza neutrale per cui non sono né felice né infelice la felicità e l'infelicità sono forme di relazionarsi da parte dell'individuo in termini psicologici perché interpretiamo il mondo, cioè la, la nostra visione del mondo non è neutrale o obiettiva, noi introspezioniamo quello che guardiamo e sentiamo attraverso i sensi e sul mondo est, eh, proiettiamo le nostre interpretazioni e le nostre aspettative. Quindi quando qualcosa ci eh, disillude, cioè ci toglie l'illusione che noi avevamo su quella cosa, quando quella cosa ci disillude eh, ci sentiamo depressi, ci sentiamo male, ci sentiamo, eh, eccetera, però poi passa. Eh, se invece non passa vuol dire che abbiamo dei problemi noi nell'accettazione delle cose, perché il mondo continuerà ad andare avanti. Allora, per quello che bisogna raggiungere uno stato non obiettivo ma di neutralità animica attraverso la meditazione apprendere un po l'arte del distacco dalle cose cioè di non stare sempre in aspettativa interpretando tutto e tutti aspettandosi tutto da tutti ma secondo me orre meditare Meditazione può essere appresa anche attraverso una qualche religione, ma la meditazione come lo yoga, il tai chi chuan fa perché significa grande armonia tagli dell'arte di pugno chi fa eh, il chi chi e il pranayama sono tecniche che possono essere praticate a prescindere dalla religione e chi chi chi chi una Persona anche atea può praticare meditazione, yoga, tai chi chuan, pranayama chi eh, kung. Se la meditazione ci aiuta a essere più introspettivi e a comprendere di più i nostri stessi sentimenti, finiremo con l'educarci emozionalmente. Perché abbiamo due intelligenze, una nell'emisfero sinistro razionale quella che valuta, critica e giudica le cose, le misura e le pesa, la mente scientifica, ma l'altra mente dell'emisfero destro è quella dell'emisfero emozionale, artistico, empatico, eh, simpatico, quello che ci fa relazionare con gli altri attraverso la simpatia, eh, le emozioni, la empatia, la comprensione eh, della compassione. E quindi eh, dobbiamo equilibrare le emozioni con la ragione. Quando avremo equilibrato le emozioni con la ragione, che io sto cercando un libro, ma ne ho tanti, quindi, come dire, dovrei parlare di un tema specifico, ma ne ho tanti di Rhines, per esempio, del Dalai Lama, eccetera. Quando forse ciò. quando bassa risoluzione della camera non era sporca la lente quando del cellulare quando noi riusciamo a equilibrare il lato emozionale con quello razionale vedremo che non tutto quello che il cervello razionalizza dalla parte sinistra dal lato razionale logico è veramente un qualche cosa che ci dà la felicità magari per il lato destro felicità è un'altra cosa non passa per la pura razionalità quindi invito tutte e tutti voi se no, mi darebbe sì molta infelicità beh come dire bravo mi sembra che non so speriamo io speriamo che me la cavi a impossibile raggiungere il sito ah, ecco è, sta qua finalmente è ritornato e bisogna equilibrare il cervello la nostra coscienza le aspettative devono essere ragionevoli altrimenti si cade da un estremo a un altro Ripeto, chi vive troppo eh, felice scambia la felicità per l'eccitazione. L'euforia, poi passa dall'euforia alla depressione. Dalla depressione all'euforia, perché se sono troppe le aspettative, qualcuno rimane eh, disattesa, uno rimane illuso, poi diventa disilluso e si deprime. Invece, bisogna avere un comportamento stabile. Quindi, eh, io raccomando a tutte e tutti che meditino perché la meditazione è la, è la via attraverso la quale si può eh, raggiungere la felicità comunque mi raccomando ve lo ripeto mi piacerebbe sapere la vostra opinione eh, che pensate che sia la felicità eh, cosa pensate voi che sia la felicità avete delle idee in particolare in merito cosa possa essere la felicità sarebbe importante saperlo perché eh, voglio dire adesso cerco vi ricordo che a quanti mettano 20 like sulle mie pubblicazioni eh, io lo saluterò nel prossimo video nel prossimo video che mettiamo il titolo nel prossimo video che faccio perché fino adesso non ho ricevuto molti like e... Eh... metto devo mettere nella lista video interessanti favoriti e i miei sensi ecco niente sto editando il mio live di oggi che ho fatto di pochi minuti. E... Scusatemi. Ecco, allora dicevo. voi che cos'è la felicità e adesso con questo vi devo lasciare ciao rispondetemi e poi guardate i video che io vi suggerirò ciao